e poi artigiani e commercianti avvisi bonari IMSS in arrivo e il sito dell'Agenzia delle Entrate in Tilt con la proroga delle scadenze in arrivo, un punto interrogativo, e eh, i servizi lavoro con il blocco il 1 aprile 2022, 24 ore di manutenzione sul portale, e poi la riduzione delle accise della birra 2022 con il decreto MEF che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale, e infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dal cedolino pensione aprile 2022, mensilità pagata nuovamente nei tempi ordinari, dettagli sull'importo. Fa il punto Rosi Delia sul cedolino della pensione aprile 2022 con i dettagli sull'importo della mensilità che torna a essere pagata secondo il calendario ordinario anche per chi si affida a poste italiane per ricevere le somme i IRPEF addizionali saranno determinanti per il calcolo, dal 16 marzo è disponibile online per pensionati e pensionate anche la certificazione unica con le istruzioni per accedere al servizio online IMSS e eh, vediamo quindi che dal prossimo mese di aprile 2022 disponibile sul portale IMSS tramite servizio dedicato sarà appunto il cedolino pensione Relativa al prossimo mese, con tutti i dettagli sull'importo della mensilità che torna dopo due anni a essere pagata secondo il calendario ordinario, i tempi di attesa per ricevere trattamenti pensionistici, assegni, pensioni, indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili tornano a essere quelli canonici anche per coloro che ricevono le somme tramite poste italiane. L'accredito si riceve quindi il 1 aprile e per il ritiro presso gli uffici postali si conferma la suddivisione in ordine alfabetico ma con ingressi scaglionati dal 1 al 6 di aprile. Continuiamo con un altro argomento, artigiani e commercianti, avvisi bonari IMSS nell'articolo di Francesco Rodorigo che fa il punto sulla gestione artigiani e commercianti e sugli avvisi bonari in arrivo per i mancati contributi fissi versati con le rate di settembre 2020, novembre 2020 e febbraio 2021, a comunicarlo all'IMSS con il messaggio numero 1430 del 30 marzo 2022, all'interno dell'articolo ulteriori dettagli. E poi, sito dell'Agenzia delle Entrate in Tilt, proroga delle scadenze in arrivo, l'interrogativo apre l'articolo di Anna Maria D'Andrea, dal momento che il sito dell'Agenzia delle Entrate è stato in Tilt il 30 marzo 2022, ma i malfunzionamenti continuano anche oggi. Lo stop dovuto a problemi tecnici che hanno interessato i siti di Sogei porta ora all'ipotesi di una proroga delle scadenze di fine mese necessaria a fronte dell'impossibilità di effettuare invii e eh, pagamenti. E poi un altro blocco del portale, quello dedicato ai servizi di lavoro, il 1 aprile 2022, questa volta però sarà un blocco di 24 ore di manutenzione del portale per attività che è già stata programmata. La manutenzione inizierà domani, 1 aprile 2022, alle ore 12 e sarà appunto per le successive 24 ore. In chiusura, la riduzione delle accise VIR 2022 con il decreto MEF pubblicato in Gazzetta ufficiale sulla riduzione delle accise della birra 2022 il decreto MEF è appunto stato pubblicato in gazzetta ufficiale e prevede l'applicazione di aliquote ridotte per il prodotto immesso in consumo nell'anno in corso le domande per i rimborsi devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale ovvero entro 90 giorni a partire dal 30 marzo 2022 anche in questo caso i dettagli sono all'interno dell'articolo e questa è l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale ci spostiamo ora sulla pagina dedicata all'economia dal corriere.it che apre sulle buste paga nuova IRPEF bonus detrazione e la rivoluzione di marzo e cosa cambia nell'articolo di Andrea Carbone e poi il lavoro senza stato di emergenza dal metro di distanza ai controlli cosa cambia appunto da aprile e i numeri del giorno 10% è il primo riguarda le bollette calano le tariffe dal primo aprile su elettricità e gas uno sconto appunto del 10% e poi 200 invece che riguarda i milioni di euro di contributi a fondo perduto da maggio per donne e eh, impresa e ancora pagamenti in rubli Mosca frena primo fronte interno per Putin questo è proprio l'articolo che vi segnaliamo che riguarda l'energia e il conflitto gas pagato in rubli, lo stop di Nabiullina e la frenata di Mosca per Putin al primo fronte interno l'articolo è di Federico Fubini e eh, dagli aggiornamenti sulla vicenda che riguarda Putin e la Russia e eh, appunto la decisione di far pagare le forniture di gas in rubli Nonostante la scadenza che era stata appunto data dallo stesso Putin in realtà non ci saranno poi ripercussioni sulle forniture per i paesi europei in quanto la Russia ha trovato un'opposizione sia sul fronte europeo che sul fronte interno. I dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo e per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it E con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui.